Benvenuti nell'area lavoro di defbook.it Creata in collaborazione con Job Elite e curata da Pasquale Adamo. Cerchi lavoro? Cerchi un corso di formazione professionale? Proprio qui, sul sito defbook.it, area lavoro, puoi trovare annunci di lavoro suddivisi per categoria e regione. Vuoi compilare un curriculum vitae? Proprio qui puoi trovare un modulo pronto, dove potrai inserire le tue esperienze. Sei un'azienda? Hai un annuncio di lavoro? Vuoi promuovere un corso di formazione? Registrati a defbook.it e inserisci il tuo annuncio di lavoro o del corso di formazione. Tutti potranno leggerlo.